Allora, mh, buon pomeriggio. Nel frattempo che aspettiamo qualche... Qualche... Così. Allora, mh, intanto mh, che aspettiamo qualcuno, chiedo magari dei feedback dal pubblico se mi sentite e se mi vedete per bene. Allora, aspettiamo questo pomeriggio la professoressa Faleri che ci parlerà di lavoro agile. E nel frattempo che attendiamo, io mi presento, sono Maria Laura, faccio parte del, del gruppo Sina Campus e Ciclo Maggio e oggi la professoressa ci parlerà appunto di, di lavoro agile. Mentre l'aspettiamo, per chi ci stesse seguendo per la prima volta, vi do il benvenuto a Virtual Studium, che è un progetto di divulgazione interdisciplinare online, ideato o progettato eh, dalla sezione attività culturali Campus, con eh, l'appoggio e la collaborazione grandissima di Uradio e Ciclo Maggio. Ecco, la professoressa intanto la presento, nel frattempo che arriva, eh, il professoressa di eh, la vo diritto del lavoro eh, e soprattutto delegata del rettore all'orientamento in uscita. Oggi con lei affronteremo il tema del lavoro agile o dello, appunto dello smart working, ne parliamo tutti, era forse arrivato il momento di toccare questo argomento un po' critico, probabilmente. Vediamo se la professoressa ci raggiunge. Comunque vi ricordo nel frattempo che potete porre delle domande alla professoressa che verranno lette in diretta nella sezione dei commenti e soprattutto che uh, tutti i nostri consigli di lettura che abbiamo ricevuto dai nostri interlocutori li troverete sul su, sia su. Sì, mi chiedono se era tutto ok nella prova, sì era tutto ok. La professoressa però ancora non c'è, aspettiamo, fa ah, niente. E quindi stavo dicendo, i nostri consigli di lettura li trovate sui canali Instagram di Uredio, Ciclo Maggio e soprattutto Senacampus, li trovate anche sul, sulla piattaforma Instagram dell'Università, e niente, tendiamo! Capitano queste cose, purtroppo siamo in come si dice, comunicazione di emergenza, quindi vediamo. Intanto controlliamo la professoressa. Sì, mi ricordano anche di ricordarvi, appunto, dei mini video che ritroverete, trovate praticamente degli spezzoni dei, dei nostri, degli interventi, dei, dei professori, sempre sui soliti canali, tra un po' verranno caricati anche su, su YouTube, se le piattaforme ci aiutano e se anche internet ci aiuta. Vediamo... o forse oh, no. sbagliamo Vediamo Vediamo se riusciamo in un altro modo, eccola, eccoci, eccomi Ma ci sono, stessa. buonasera sono, sono arrivata, buonasera. ecco, buonasera, tu. eccoci. Stavamo. Intanto io sono andata avanti L'ho presentata Praticamente la professoressa Claudia Faleri professor Sento stato... poco bene Sento un po' balbuziente la, la voce mi, mi sente? Perché dal pubblico allora... dicono che mi sentono. Ecco. Mi ora meglio, meglio, ora meglio sì, sì sì ora meglio decisamente perfetto, sì. allora dicevo la stavo presentando nel frattempo che l'aspettavamo la professoressa Claudia Faleri professore di diritto uh, del, uh, del diritto del lavoro presso l'università di Siena e soprattutto delegata del rettore all'orientamento in uscita sì. il tema che lei ha scelto è praticamente il lavoro agile, <ride> ne parliamo tutti dicevo appunto con i nostri ascoltatori che era arrivato il momento di trattare questo argomento praticamente allora certo. professoressa, il primo marzo il Ministero del, del Lavoro e delle Politiche Sociali emana questo nuovo decreto dove si vengono, es, vengono spiegate praticamente tutte queste modalità di lavoro agile quindi vuol dire che è qualcosa che esisteva già prima, ce ne vuole parlare? Sì, allora il, il lavoro agile ora se ne parla come stavamo dicendo anche a volte in modo improprio, perché il lavoro agile è stato introdotto nel nostro ordinamento è recente, è eh, come, come istituto perché è del maggio del 2018 quindi è relativamente recente previsto proprio come forma, non è una forma di lavoro una forma contrattuale di lavoro nuova, è una modalità di lavoro, prevista per le forme di lavoro subordinato. Eh, la faccio questa precisazione perché appunto ora molto discutiamo, anche appunto sono stata interessata, siamo stati come Plesma interessati in prima persona, perché si parla di svolgere i tirocini eh, come appunto in modalità agile, Alla, la, la, la modalità agile è pensata per le forme di lavoro subordinato, mm. quindi eh, i tirocini hanno un'altra finalità, hanno la finalità formativa. Quindi ecco che le abbiamo ammessi, quelli extracurricolari solo laddove la viene mantenuta la finalità formativa, perché è una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato. Pensate inizialmente prevalentemente per i rapporti di lavoro privato ma ammessi anche per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni e quindi anche ovviamente l'università ed è una tipologia che dice una modalità di lavoro che è stata ammessa nel nostro ordinamento nel maggio del 2018 e che sinceramente ha accolto, è eh, stata accolta da molte aziende anche, anche il nostro Ateneo aveva già previsto, firmato un accordo che ammetteva il lavoro pensando però ovviamente a ben altre finalità a, a migliori finalità potremmo, potremmo dire cioè altre finalità che cosa voglio dire eh, la finalità principale era quella di, è stata quella di permettere una maggiore conciliazione dei tempi di vita dei tempi di lavoro e quindi faccio un esempio le lavoratrici madri o i lavoratori padri che hanno bisogno di conciliare i tempi di cura dei figli con le esigenze lavorative possono ricorrere a questa modalità ma eh, l'istituto come è stato pensato dal legislatore in origine eh, prevede una potrei dire un'alternanza tra l'attività lavorativa svolta all'interno della sede, del luogo di lavoro e all'esterno. Al alternanza, mh, per modo di dire, perché eh, solitamente gli accordi prevedono un giorno a settimana all'esterno e gli altri giorni all'interno dell'azienda. Quindi, ecco, eh, si tratta alla fine di quattro giorni a settimana, eh, scusate, quattro giorni al mese quindi in mm. modalità agile poi non necessariamente eh, nel domicilio, a casa ma in qualunque luogo all'esterno quindi, e dicevo, la finalità era mh, principalmente quella di consentire questa conciliazione quindi tempi di vita, tempi di lavoro mm. e soddisfacendo questa, questa esigenza di conciliazione allo stesso tempo si permetteva anche di soddisfare un'esigenza dell'azienda del soggetto, del suo datore di lavoro di essere più produttivo Cosa voglio dire? Che eh, faccio, faccio un esempio, mettiamo che eh, la lavoratrice madre, il lavoratore padre hanno bisogno di eh, un tempo per la cura dei figli e quindi magari devono, se sono nel luogo di lavoro, devono uscire entro una certa ora perché devono andare a prendere i figli a scuola, eh, nel momento in cui invece si consente oppure magari il bambino è malato e a casa quindi devono tornare presto perché la babysitter deve andare via una certa ora quindi <ride> quelle complicate incastri di, in di tempi allora eh, grazie al lavoro agile io lavoro quel giorno a casa e posso lavorare anche un tempo superiore rispetto a quello che potrei osservare stando sul luogo di lavoro perché a una certa ora deve uscire appunto come dicevo per dare il cambio alla babysitter, quindi da un lato esigenze di conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro, dall'altro però in questo modo si va anche so, a soddisfare anche una maggiore produttività e partecipazione del lavoratore per l'azienda per, per il soggetto datore di lavoro, privato o pubblico che sia ecco. E quali sono quindi invece le, i cambiamenti che ha eh. purtroppo ha portato questa emergenza del Covid. E il, dunque, i cambiamenti a livello diciamo, di disciplina eh, immediato è che non è un'alternanza, ma è esclusivamente lo svolgimento dell'attività tutti i giorni in modalità agile, quindi a remoto da, da, da io resto a casa, quindi da, per l'appunto proprio da casa, non da altri, da altri, eh, da altri luoghi. Eh, quindi essenzialmente tanto questo. Eh, L'altro è che eh, la normativa prevedeva anche una certa procedura di approvazione, eh, quindi un accordo individuale che doveva essere sottoscritto, all'interno del quale devono essere individuate le modalità. Eh, specifico con cui questa attività deve essere svolta, è chiaro che non ci sono stati tempi, e le, ne, ne, ne, si immagina <ride> dovesse per ogni lavoratore essere firmato un accordo ad hoc e quindi ovviamente mh, diciamo in qualche modo decretato, eh, data la situazione appunto di emergenza per tutti. Mmh, è l'adattamento da parte delle aziende, nel senso che alcune... Anzi, addirittura alcune aziende l'avevano già anticipato, anche prima dell'entrata eh, dell in vigore mh, proprio del, del maggio del 2018 dell'Istituto, proprio del nostro ordinamento, già alcune aziende avevano previsto al, nella loro contrattazione aziendale questa modalità di lavoro, di svolgimento dell'attività lavorativa a remoto. Eh, era già stata accolta da molti eh, soggetti, molte aziende, faccio un esempio per far riferimento a una realtà mh, territoriale, ad esempio il Monte dei Paschi già aveva realizzato questo accordo e permetteva lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, appunto come vi dicevo prima un giorno a settimana poteva essere svolto a, a distanza. Eh, le aziende quindi, che erano già organizzate mh, si sono trovate a, a estendere questa modalità a tutti i lavoratori. Il problema è che Diciamo, si è presentato per quelle aziende che non avevano avuto, es avevano, mh, avuto alcuna esperienza di questo tipo, eh, non avevano magari nemmeno la strumentazione, perché qui serve eh, strumenti, strumenti tecnologici, per questo è una, una modalità di lavoro che sta dicevo, relativamente recente, perché evidentemente fa Fondamento sull'utilizzo di strumenti tecnologici, che siano appunto tablet, cellulari, computer, si svolge attraverso questi strumenti. Quindi, ecco, quindi, non tutte le aziende, pensiamo appunto alle piccole e medie aziende in Italia, nel nostro territorio, tantissime sono le piccole e medie aziende che magari non, non, sono, non hanno la possibilità di dotare tutti i loro dipendenti di una strumentazione che consenta lo svolgimento eh, di, questa, di questa attività. Quindi ecco, eh, molte aziende si sono trovate un pochettino alla sprovvista e a dover adattarsi e, adatt e a consentire anche lo svolgimento in questa, in questa modalità, diciamo. Ecco, abbiamo elencato quelle che sono appunto alcune delle criticità di questa di queste novità introdotte dal. COVID, Ma, sì, più che, più che criticità diciamo situazioni di emergenza le criticità mm. sono alte La criticità... Ecco, <ride> quindi appunto se non sono queste le criticità <ride> quali sono le criticità e quali sono magari i lati positivi il lato positivo, oltre a poter consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa, che è importante per un lavoratore perché eh, l'alternativa, nonostante cioè, la situazione di emergenza, quale poteva essere che un datore di lavoro imponesse ai lavoratori di prendere le ferie, cioè eh, e quindi poi non averle magari nei periodi estivi. Quindi è importante anche per il lavoro il lavoratore e ovviamente per l'economia del paese che si può comunque proseguire ognuno nello svolgimento della propria della propria attività. Eh, quelle di cui abbiamo parlato ora sono più che criticità diciamo delle problematiche di adattamento, che è ovviamente connaturali alla, alla situazione. Eh, le criticità mh, la prima che mi viene in mente riguarda il tempo di lavoro, mm. mh, penso che chiunque in questi giorni non ha più una cognizione del tempo di lavoro: se lavora tutti i giorni, sabato, domenica, pomeriggio, dopo cena, cioè. Eh, quindi eh, il concetto di tempo di lavoro, la, la disciplina eh, legislativa eh, prevede come caratteristica ovviamente di questa eh, modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, prevede proprio l'assenza diciamo, di, eh, di un tempo di lavoro eh, predefinito, predeterminato, ma ovviamente nel rispetto dei limiti, cioè dei limiti eh, massimi del, dell'orario settimanale previsti dalla legge e dei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva riguardo all'orario giornaliero di lavoro, quindi questi limiti dovrebbero comunque essere rispettati. Purtroppo la modalità agile, la, la modalità agile è, eh, può tendere a, a sconfinare, ecco, quindi a non, rispettare, eh, a non rispettare questi limiti e il e talvolta dicevo appunto le, anche il, um, di problematiche riguardo al controllo quindi com'è che si controlla il, cioè, il datore di lavoro ha un potere di controllo su diciamo, l'osservanza degli obblighi che un lavoratore ha primo fra tutti rispetto dell'orario di lavoro ecco nella modalità age si pongono dei problemi delle problematiche riguardo a questo momento del controllo del cioè controllo sul rispetto del tempo di lavoro eh, che Posso esserci delle difficoltà oppure dall'altro lato può essere eccessivamente invasivo. Penso a quei casi in cui appunto arriva continuamente le mail, eh, arrivano le mail eh, tutte le ore del giorno e della notte, ecco per dire. E quindi una gestione, un controllo del tempo di lavoro che non è ovviamente al momento regolamentato e quindi rimesso alla discrezionalità e al rispetto diciamo della dignità vedevo delle domande per questo sì, mi infatti. distraevo perché stavo leggendo <ride> sì infatti, allora da casa ci chiedono lavorare eh, da casa migliora sì. la vita e se sì, come ecco. la migliora? Eh, perché, se non mi sbaglio, perché mentre parlavo stavo leggendo la stessa persona aveva presentato una problematica dice, sì. per, nel senso di dire in casa con marito e figli sto vivendo la <ride> esatto. stessa situazione perché come, come si fa questa cosa? come si cioè, fa entra andare una, avanti? entra a parte il chiudersi con la chiave dentro la stanza per essere tranquilli, non essere disturbati ovviamente questa è una situazione di emergenza non è questo il lavoro agile ovviamente eh, il lavoro con modalità agile è quel lavoro è quella possibilità innanzitutto che non è obbligatoria è rimessa alla volontà del lavoratore, ecco perché il legislatore richiede un consenso, o meglio un accordo che prevede il consenso sia del lavoratore che del datore di lavoro, quindi è una scelta, mm. quindi bisogna distinguere le due cose, la situazione che stiamo vivendo oggi che è una situazione di emergenza, che tutti ci troviamo ad affrontare e per fortuna il problema è solo quello di dover gestire le esigenze familiari di lavoro perché ci sono delle realtà eh, assolutamente più drammatiche di quelle stiamo vivendo noi, che non è solamente niente di drammatico questa problematica di conciliazione. Dall'altro lato è la situazione, diciamo, fisiologica del lavoro agile, quella che è una scelta del lavoratore. Quindi il lavoro agile, ripeto, è una scelta del, lavora, del lavoratore, quindi che sottoscrive un accordo con il datore di lavoro individuale e viene scelta, io penso, non so perché dice è meglio lavorare da casa, ma pensiamo a chi non lavora nella città in cui abita, in cui magari sì. deve fare un'ora, un'ora e mezza, due ore all'andata e due ore per tornare dalla sede di lavoro, eh, con, eh, dovendo magari quindi pagare babysitter oltre all'orario del tempo di lavoro quando la scuola è finita, quindi ecco, Mm, eh, oppure, ripeto, eh, la disciplina per quanto riguarda la malattia dei bambini, eh, la copertura retributiva c'è cioè solo fino ai tre anni di età del bambino e dopo non è che a cinque anni non lascia il bambino da solo a casa. Quindi, che deve fare? O prende l'aspettativa non retribuita, oppure prende che cosa? Delle ferie, cioè è una possibilità di eh, gestire la, di conciliare appunto il tempo di vita, quindi la cura dei figli, col, col tempo di lavoro, ma è una scelta una scelta che ciascun lavoratore fa a seconda della propria situazione personale. Quindi se io sono organizzata in modo tale che per me è più problematico lavorare da casa, nessuno me lo impone. Me, lo, me viene imposto ora, ma ripeto, questa è una situazione di emergenza, si spera non, non che si ripeta mai più, sinceramente. Ecco. Ecco, appunto proprio per questo è una situazione di emergenza, quindi la diamo per situazione... Momentanea, sì, diciamo ass così. Assolutamente, eh, sì, assolutamente sì. Quali saranno poi, magari, mh, le, le modifiche, ecco, al mondo del lavoro dopo questa emergenza? Ecco questo, questa sì, eh, nel senso sarà questa emergenza sicuramente ha, eh, solleciterà eh, sia in, probabilmente un intervento da parte del legislatore che vorrà, vorrà, vorrà rivedere la disciplina mm. per eh, individuare nuovi strumenti, nuove regole che possono appunto forsi eh, di fronte a un'esigenza di questo tipo, ma anche della contrattazione collettiva, perché eh, al momento la legislazione non parla di un ruolo della contrattazione collettiva, rimette cioè questa. Eh, diciamo, questa l'instaurazione dello svolgimento della, del lavoro in modalità agile a un accordo individuale. Mm. Ecco che probabilmente invece eh, potrà essere un tema, come in alcune eh, realtà aziendali già, eh, già si è verificato, che la contrattazione collettiva di livello aziendale ecco che potrebbe intervenire a porre dei limiti, delle regole per quanto riguarda i lavoratori che un domani sceglieranno eh, lo svolgimento dell'attività in modalità agile. Ma questa contrattazione aziendale mh, potrà anche eh, mh, cogliere le sfide del, del lavoro agile, nel senso che mh, potrà essere visto non solo su richiesta del lavoratore, ma proprio come strumento per rendere eh, magari maggiormente diciamo, per incrementare la produttività e la competitività dell'azienda stessa. Perché, quindi praticamente è un, un lavorare per obiettivo, non sì, seguendo sì. solo una marcia oraria. Certo, ma se noi ci pensiamo, eh, ormai è sempre più diffuso anche all'interno delle forme di lavoro subordinato, il lavoro per obiettivi, per progetti, e quindi ecco che nel momento in cui un lavoratore eh, può, è chiamato a svolgere la sua attività Appunto per raggiungere determinati obiettivi, ecco che potrebbe scegliere eh, questa modalità agile e poter lavorare e quindi dettare lui i suoi tempi di lavoro. Nel momento in cui viene riconosciuto, viene riconosciuto il lavoro che faccio per la responsabilità di un progetto, ecco che poi me lo gestisco io, me lo gestisco e mi posso gestire anche i tempi, ma ripeto essendo comunque un rapporto di lavoro subordinato questo deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal contratto collettivo riguardo alla durata se, diciamo all'orario settimanale e all'orario giornaliero è lì mm. la problematica <ride> eh, esatto, <ride> perché sembra a dirla sembra quasi un po' anche un'utopia forse, per, forse per alcune realtà per, non so, per alcune aziende ma diciamo se si parla di, eh, cioè, si parla di lavori subordinati, così deve essere ecco eh, una cosa è chi invece lavora per progetti perché magari è un eh. consulente, è certo. un lavoratore autonomo, ecco, allora, lì è diverso, non c'è forme di controllo ovviamente sul tempo di lavoro, ecco. Allora, da casa ci chiedono se sì. può per favore approfondire l'aspetto dei tirocini che per allora, noi universitari sì. anche per chi <ride> non lo è importante Allora, eh, molto volentieri perché è stata una questione su cui abbiamo studiato molto ecco quindi allora, mh, eh, noi dobbiamo distinguere quelli che sono i tirocini curricolari da quelli extracurricolari, allora, ora parlo nel ruolo diciamo, di delegata al placement e su cui, appunto, per il, cui, il motivo per cui mi sono occupata tantissimo in questi giorni di questa tematica, quindi dobbiamo distinguere i tirocini curricolari da quelli extracurricolari. Allora, per quanto riguarda quelli curricolari, il nostro Ateneo, il nostro lettore, ha disposto la sospensione di tutti i tirocini curricolari in conformità un quanto disposto dal DPCM eh, del, no, dell'8 e del 9 marzo del 2000, adottato all'inizio all di questo mese. Quindi non c'era un'altra soluzione, nel senso che eh, era prevista appunto eh, imposta a livello governativo. La questione più problematica si è presentata riguardo ai tirocini extracurricolari. Inizialmente eh, anche lì avevamo assunto una posizione purtroppo rigida, cioè non era stata una nostra scelta, cioè quella di sospendere anche tutti i tirocini extracurricolari, perché? Perché avevamo avuto delle direttive da parte della regione, perché in, in, in materia di tirocini extracurricolari competente è la regione, competente sul piano normativo, è la regione e quindi noi ci eravamo dovuti conformare alle direttive della regione. Più recentemente… Eh, ormai la settimana scorsa eh, sono arrivate delle nuove indicazioni la regione ha chiamato, ci ha inviato queste note esplicative in cui ci precisa che eh, solo laddove eh, il tirocinio pur essendo svolto nel luogo quindi a casa diciamo, del, del tirocinante mantiene la natura formativa perché era qui la problematica questa è la problematica perché perché l'azienda che mi dice che continua, vuole continuare a, diciamo, a usufruire del, dell'attività, eh, dell'aiuto, del contributo del tirocinante in modalità agile, eh, mi può far sorgere un dubbio, perché il tirocinio che è? è un momento formativo, è un momento formativo in cui il tirocinante giustamente deve essere seguito dal tutor aziendale mm. che, e deve svolgersi nel luogo all'interno dell'azienda perché deve vedere come funziona il certo. mondo del lavoro e deve essere accompagnato perché è un, di, è un percorso di formazione. Nel momento in cui un'azienda mi dice no, ma fa la stesso anche a remoto mi pone un dubbio ma allora è un momento formativo o vengo, mi, vengo fatto, diciamo, mi viene richiesta un'attività, chiamiamola lavorativa? Mm. Allora, ed era il motivo per cui la regione, considerandoli giustamente come sono momenti formativi, l'aveva esclusi. Nella nota esplicativa ci ha detto che si può ammettere, o meglio ogni ateneo è lì, gli è data la possibilità di ammetterli, e noi così ci siamo conformati, li abbiamo ammessi, solo però per questi riusciti, ripeto, extracurriculari, per i quali si può verificare che anche svolto a distanza, modalità a distanza, quindi chi diciamo modalità agile, come si dice ora, si mantiene comunque il carattere formativo. Ci siamo confrontati anche con gli altri tenei della regione toscana e appunto solo laddove si, di fatto si viene a, a poter verificare, ovviamente chi è che verifica? È il tutore accademico, perché ogni tirocinante certo. oltre a il tutore aziendale è il tutore accademico, è il tutore accademico che conosce il progetto formativo, ci dice sì, questo progetto per le sue caratteristiche, per i suoi contenuti faccio per dire al lavoro di archiviazione di dati faccio sì. un esempio può essere svolto anche in un computer quindi anche a remoto ovviamente con il confronto mh, continuo con il tutor aziendale perché quello che deve è mantenersi è il momento formativo Formato. quindi per questa tipologia di tirocini extracurricolari cioè quelli per cui il carattere formativo eh, può essere mantenuto ecco che si ammettono anche da noi cioè, si ammettono anche il nostro ateneo, ha ammesso, attenzione, l'interruzione ehm, della sospensione, perché erano già stati tutti sospesi. Mm. Quindi si interrompe la sospensione e Perfetto. quindi si, di fatto si riattivi, sono riattivati. Sono riattivati. Quindi sì. eh, Eleonora Bassi, il 127, speriamo di aver risposto in maniera esaustiva alla tua speriamo. domanda. Speriamo. Allora professoressa, noi intanto continuiamo a mantenere tutti quanti questa modalità di lavoro agile o di smart working, nel frattempo però se appunto dobbiamo lavorare per obiettivi e possiamo in un certo senso scegliere i nostri orari abbiamo dei momenti un po' buchi nella giornata, che cosa ci consiglia di leggere in questi momenti? beh, mh, consiglio di leggere magari dei, dei, romanzi, dei bei romanzi delle opere, dei bei saggi però se uno fosse così interessato a approfondire diciamo, il tema del, del lavoro agile ehm, diciamo che il, mh, sul lavoro agile eh, sono state scritte molte cose eh, ma mh, mh, diciamo con un approccio strettamente giuridico perché è su temi macro temi eh, del diritto del lavoro faccio per te, spiegarmi eh, una delle questioni eh, più importanti del dibattito sul lavorista è ma una si mantiene come forma di lavoro subordinato o diventa una modalità sempre più autonoma e quindi qui si mette in discussione quella eh, diciamo macro distinzione, la macro distinzione, cioè la distinzione tra macro categorie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, quindi con problematiche di applicazione di istitulati ma non vi consiglio diciamo <ride> no, no, nel senso se uno ecco, è un, un giurista eh, allora, è della sì, materia, materia sì, perché mm. altrimenti si tratta di far ma mh, mi fa piacere consigliarvi consigliare eh, due letture che sono di eh, mh, due mh, tra l'altro, stu giovani studiosi del carattere di diritto del lavoro, uno del dipartimento, eh, la mia, appunto, del dipartimento di studi aziendali e giuridici, della dottoressa Macchione, che ha scritto appunto un libro, Io magari posso, ma eh, scusi, un libro, un, uh, un contributo proprio relativo al lavoro agile. Eh, ai tempi del coronavirus, e l'altro di una la dottoressa Macchione, no, dottoranda, e l'altro dottor Calvellini, che è un assegnista della cattedra di, di diritto del lavoro di giurisprudenza, e anche lui ha scritto un contributo sul coronavirus e il lavoro agile. Non so, posso, come possiamo fare per condividerli con facciamo, chi partecipa facciamo che lei ce l'invia e nei sì, eh, nostri va. social facciamo sì. che facciamo comunichiamo ok poi ci potrebbe essere interessante anche un uh, questo un contributo del professore Fino che è un professore della statale di Milano che è un senatore quindi ecco uh, che mh, si può trovare si intitola proprio nel lavoro nel lavoro agile anche un nuovo un modello nuovo di impresa. Questo si trova sul sito di cioè se uno va sul sito di www.pietroichino.it trova appunto questo contributo di, di, di Chino appunto sul, sul lavoro agile come un modello nuovo di impresa. Perché tutti questi contributi sono interessanti perché mh, vanno oltre ovviamente eh. all'emergenza, cioè si chiedono quali sono le potenzialità che questa emergenza, eh, la situazione attuale ha in qualche modo fatto venire fuori legate appunto allo strumento del lavoro modalità agile, ecco Perfetto, noi la ringraziamo sia per i consigli sia per il suo prezioso intervento Credo, su Spero argomento. di essere stata chiara un po' su tutto Chiarissima, ecco. la ringraziamo tanto e ci vediamo praticamente domani sempre alle 17 con il professor Roberto Di Pietra che ci parlerà dei bilanci al tempo del coronavirus Io la saluto e saluto tutti a casa Grazie, anche io serata. saluto tutti